Così. Niente. Adesso sì forse. Prova. Ora sì? Voilà. Io sono Maurizio Carucci e sono un contadino eh, ormai da diversi anni. E, eh, la, la, la nostra attività agricola, mia e della mia compagna, che si chiama Martina Panarese, è in Val Borbera, che è una valle incugnata nell'Appennino Ligure Piemontese una valle molto selvatica che in alcuni punti addirittura fa, pro, fa, fa provincia con quattro località di, differenti e insieme alla mia compagna appunto abbiamo creato questo progetto, stiamo sviluppandolo che si chiama Cascina Barbano, un progetto agricolo ampio contadino e in questo progetto che poi è un'azienda agricola, coltiviamo cereali vino e, e ortaggi eh, prediligendo le varietà storiche ma le varietà storiche di sementi, cioè per cui piante non commerciali, non tanto per un sentimento nostalgico o perché abbiamo delle manie o collezionismi vari, ma perché semplicemente ci sembrano più idonee a, al contesto in cui siamo, cioè sono sementi che in qualche modo nel nostro contesto si comportano meglio e ci danno più frutti e più soddisfazioni. Per esempio coltiviamo un fagiolo che si chiama fagiolana bianca di Figino, che è una varietà eh, di fagiolo della famiglia dell'Ispagna, molto interessante, che ha degli aromi è una vigoria davvero interessante. Per i cereali, per esempio, invece coltiviamo popolazioni che sono un insieme di varietà, insieme, coltivate insieme, grazie alle quali a livello agronomico si aiutano, ma un po' anche a livello aromatico, crediamo che diano dei, dei, frutti, dei frutti interessanti. Sulla vite, stiamo ragionando su alcune varietà di bianco e di rosso in collaborazione con il CNR. Per cui il nostro è un progetto non industriale, evidentemente, è un progetto contadino. Contadino perché? Perché non usiamo sementi OGM e, e non crediamo e non poniamo ne, ne, nello sviluppo di queste sementi nessuna fiducia, eh, perché rinnoviamo, conserviamo, preserviamo la biodiversità che non è solo al passato ma deve essere anche un futuro, dobbiamo noi essere artefici no, di questa biodiversità, e non soltanto pensare alle sementi storiche, alle tradizioni ma dobbiamo anche in qualche modo cominciare a farle noi di nuovo queste tradizioni. Un progetto contadino perché non prevede l'uso eh, di salariati se non quella del nucleo familiare o al massimo di un salariato magari stagionale e perché fondamentalmente basa il proprio commercio sulla vendita diretta o al massimo con un intermediario. Ecco, queste sono le caratteristiche un po' dell'agricoltura contadina in Italia e da cinque anni a questa parte una serie di organizzazioni, associazioni contadine italiane eh, stanno, si sono unite cinque anni fa e hanno fondato questa iniziativa che è la Campagna per l'agricoltura contadina, ovvero un percorso che tende a, al riconoscimento a livello normativo, giuridico, della figura del contadino, che è un'altra cosa rispetto al coltivatore agroindustriale che fa monoculture e che magari vende la GDO, ma mh, per carità non esprimiamo nessun tipo di giudizio, siamo semplicemente un'altra cosa e ci piacerebbe e lavoriamo, perché affinché eh, ci siano delle norme dedicate, che non sono né deroghe né permessi. Delle, delle norme dedicate, perché è evidente che è un mestiere un po' diverso. Chiudo, eh, in, in relazione all'Expo eh, 2015, noi crediamo che sia una grandissima occasione persa, perché, perché ci sarebbe piaciuto, ci piacerebbe, e crediamo che sia fortemente utile, eh, sarebbe stato, creare un percorso dove è di indagine, di ricerca sulla sovranità alimentare, magari diffuso nelle cascine, nelle città sì, ma anche nelle cascine dove ci sono gli attori, coloro che concretamente fanno cibo. Purtroppo così non è, anzi, sembra quasi uno spettacolo, no? una, una fiera come molte altre sul cibo, dove a sostenerlo c'è McDonald's, c'è la Coca-Cola Company, c'è la Nestlé. E allora, insomma, quando si parla di cibo, di sovranità alimentare, ci sono questi grandi marchi che sono delle industrie e danno semplicemente degli obiettivi diversi rispetto alla qualità no? dei prodotti. Eh, insomma, è una cosa che, è, che purtroppo ci fa un po' soffrire, ma ovviamente siamo, abbiamo le spalle larghe e, e continueremo il nostro cammino. Per chi volesse avere delle informazioni in più, abbiamo un sito che si chiama agricolturacontadina.org e, e ringrazio Expo dei Popoli per averci invitato e sarà lunga ma da qualche parte arriveremo grazie